Allora, io ho ripetuto il giro per 11 volte, quindi ho stretto di nuovo la lavorazione arrivando a fare 11 giri. Adesso stringerò ulteriormente la uh, lavorazione uh, e vi farò vedere naturalmente come fare. Allora, quindi andiamo a fare delle nuove diminuzioni e andiamo a fare due catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. All'inizio del giro e alla fine del giro io non farò diminuzioni, le farò da questo punto. Quindi adesso vado a lavorare normalmente come abbiamo lavorato fino adesso. Quindi vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, due. E 3 3 maglie alte nella seconda delle nostre 3 maglie alte del giro precedente quindi una 2 e 3 e adesso andiamo invece a fare invece di quattro maglie alte ne facciamo soltanto 3 quindi una vado la maglia alta successiva 2 Vado una maglia alta successiva a 3. E adesso andiamo a fare la nostra diminuzione e andiamo a fare. Prendo il filo, vado una maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia alta non chiusa. Vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e sono a quota 4 prendo il filo vado una maglia alta successiva e faccio una un'altra maglia alta non chiusa chiudo le maglie alte insieme per un totale quindi di 5 maglie alte chiuse insieme e adesso continuo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi una due e tre e mi ritrovo di nuovo dove ho la seconda delle mie tre maglie alte infatti insieme nel giro precedente e vado di nuovo a fare tre maglie alte nella stessa maglia di base quindi una due e tre tre maglie alte una sopra ogni maglia alta una due tre Adesso andiamo a fare le nostre 5 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Di nuovo maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa. Vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme e faccio una terza maglia alta non chiusa. Vado una maglia alta successiva e faccio una quarta maglia alta non chiusa. Vado una maglia alta successiva e faccio una quinta maglia alta non chiusa. Chiudo le cinque maglie alte insieme, tre maglie alte: una ops, scusate, quindi una. Due, e tre. E ricomincio da capo facendo le tre maglie alte nella stessa maglia di base quindi continuo in questa maniera vi farò vedere come terminare il giro e poi come continuarlo senza fare più alcun tipo di diminuzione sto arrivando alla fine del giro ho fatto le tre maglie alte chiuse insieme e vado a fare le mie solite tre maglie alte una due e tre poi le due maglie alte chiuse insieme. Quindi una maglia alta sopra la maglia alta. Un'altra maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le due maglie alte. Allora io adesso mi provo un attimo uh, la, il, il, il cappottino, come sta venendo. Vedo se posso continuare così o se devo fare qualche altra diminuzione e naturalmente vi farò sapere allora ho provato il cappottino e devo stringere ulteriormente sono arrivata quasi all'altezza della vita e voglio stringere perché io voglio che nella vita mi vada un po più stretto rispetto al resto non strettissimo comunque non lo voglio proprio aderente però comunque più stretto e per fare ciò io devo fare di nuovo una diminuzione perché poi deve salire tutto stretto rispetto al basso quindi vado a fare subito adesso di nuovo le altre diminuzioni voi però provate se vedete che non è molto largo potete non fare più alcun Tipo di diminuzione se come me volete diminuire ancora andate a diminuire io naturalmente dopo l'ultima diminuzione vi dirò eh, quanto adesso mi è largo perché naturalmente io ho preso la misura sotto quindi so quanto è largo il cappotto e vi dico adesso quanto sarà largo dopo l'ultima diminuzione per fare ultima diminuzione io vado a fare in questa maniera di nuovo vado a fare due catenelle che sono sta prima maglia alta vado la maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa Vado la maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Due due maglie alte, una sopra ogni maglia alta successiva, quindi una e due. Tre maglie alte sopra la maglia alta successiva, che è la seconda delle tre maglie alte del giro precedente, quindi una, due e tre. E adesso vado a fare due maglie alte, una Vado la maglia alta successiva 2 e di nuovo ad fare 5 maglie alte non chiuse, quindi vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado la maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa, vado dove ho le 5 maglie alte e faccio una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e faccio la mia quarta maglia alta non chiusa, vado la maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa chiudo le mie cinque maglie alte 2 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi una e due sono arrivata dove ho la seconda delle mie tre maglie alte vado a fare quindi le mie tre maglie alte una rientro due rientro tre e di nuovo due maglie alte una e vado nella successiva due e di nuovo le mie 5 maglie alte chiuse insieme quindi una maglia alta non chiusa vado nella maglia alta successiva seconda maglia alta non chiusa vado dove ho le 5 maglie alte chiuse insieme e faccio la maglia alta non chiusa vado dove ho la maglia alta successiva e faccio una quarta maglia alta non chiusa vado dove ho la maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa chiudo le 5 maglie alte insieme 2 maglie alte una vada nella successiva 2 e di nuovo da fare le mie maglie alte quindi continuo a fare questa, eh, questa diminuzione fino ad arrivare alla fine del giro e vi faccio vedere come fare un ulteriore l'ultima come finire il giro e fare l'ultima diminuzione sto arrivando alla fine del giro ho fatto le tre maglie alte chiuse insieme e adesso vado a fare due maglie alte una vada la maglia alta successiva 2 E adesso vado a fare tre maglie alte chiuse insieme, quindi vado alla maglia alta successiva, e realizzo una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa, vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, e faccio una terza maglia alta non chiusa, chiudo le tre maglie alte insieme. Adesso vi faccio rivedere il giro senza fare più diminuzioni. Quindi io mi giro con il lavoro. E girata con il lavoro vado a fare due catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa una maglia alta sopra la maglia alta successiva non chiusa naturalmente chiudo le due maglie alte insieme due maglie alte una sopra ogni maglia alta una due tre maglie alte sopra la maglia alta successiva che è la seconda delle tre maglie alte del giro precedente una due e tre Scusate, mi devo tirare un po' di filo, eccomi, e di nuovo due maglie alte: una, e due, e adesso vado a fare tre maglie alte chiuse insieme. Quindi vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Non chiusa, vado dove cinque maglie alte, realizzo una seconda maglia alta non chiusa, vado una maglia alta, successiva e faccio una terza maglia alta. Non chiusa chiudo le tre maglie alte insieme 2 maglie alte una e due e ricomincio da capo andando a fare quindi le mie tre maglie alte nella stessa maglia di base quindi vedete io ho stretto tanto da avevo prima 5 maglie alte che mi separavano le maglie alte chiuse insieme le tre maglie alte nella stessa maglia di base adesso sono passata ad averne due continuo così e naturalmente adesso vi dirò quanto mi è quanto sono andata a stringere quindi quanto mi misura adesso di larghezza la, il, il mio cappotto allora, io all'inizio come larghezza avevo 126 cm, adesso con le diminuzioni sono arrivata a circa 98 cm. Ora realizzerò dei giri senza più diminuzioni, penso due giri, e vedremo e eh, mi riproverò il cappotto per vedere se va bene come diminuzione o se devo fare un'ulteriore diminuzione. Presumo di no, non dovrei farne ancora, però voglio essere sicura, quindi adesso farò altri due giri senza alcuna diminuzione, se provando il cappotto che la diminuzione va bene così, continuerò a lavorare fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Se invece mi accorgo che devo fare un'ulteriore diminuzione, ve lo farò sapere e vi dirò naturalmente quante diminuzioni ho fatto. In realtà posso fare soltanto un'altra diminuzione, eh, però vediamo un po' come va. Allora, io ho ripetuto il giro per 11 volte sono arrivata a mettere i marcatori per dividere la parte dietro dalla parte avanti allora io per dividere sono andata a contare le mie ondine ne ho un totale di 11 quindi ne ho messi 5 ma 5 dietro e 6 avanti 3 per parte vedete per le ondine qui ho i tre gruppi di maglie alte nella stessa maglia di base 3 maglie alte nella stessa maglia di base, 3 maglie alte nella stessa di maglia ba di base, quindi tre ondine. E dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, subito dopo ho messo il mio marcatore, stessa cosa da quest'altro lato: 3 ondine, una, due, tre. Dopo la terza sono andata a mettere il marcatore dove ho le tre maglie alte chiuse insieme. E adesso vi faccio vedere come continuare a fare il nostro giro, ma eh, vi faccio vedere eh, in, come terminare il giro e come reiniziarlo allora vado direttamente a lavorare e io quindi adesso vado a lavorare normalmente come stavo lavorando fino adesso Scusatemi, devo tirare il filo ok eccomi allora e vado a fare in questa maniera 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa vado alla maglia alta successiva e faccio una seconda maglia alta non chiusa chiudo le mie maglie alte e poi vado a fare normalmente le tre maglie alte. Scusatemi, le due maglie alte, 1 e 2, e poi le tre maglie alte dove ho le tre maglie alte eh, la seconda delle tre maglie alte del giro precedente. Quindi io lavoro normalmente, però vi faccio vedere come terminare il giro e come poi riniziarlo. perché dobbiamo arrivare qui dove abbiamo il nostro marcatore. Sono arrivata vicino dove ho il mio marcatore. Ho fatto le tre maglie alte nella stessa maglia di base, vado a fare due maglie alte, una e due, e poi vado a fare due maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta dove ho la maglia alta successiva, non chiusa, e un'altra maglia alta non chiusa dove ho invece il mio marcatore, quindi dove ho le tre maglie alte chiuse insieme. Vado a chiudere le due maglie alte. E adesso mi giro con il lavoro. Dunque, io ho ripetuto il giro sia avanti che dietro per 10 volte e una volta fatto questo, sia da questa parte che da quest'altra parte, sono andata a cucire sulle spalle. Per cucire io ho cucito circa 9 cm, quindi dall'esterno verso l'interno 9 cm. Ripeto, allora io ho ripetuto il giro 10 volte sia entrambi i lati che dietro e poi sono andata a cucire qui sulle spalle per 9 cm. E adesso, e adesso andremo a fare la manica e come per fare la manica utilizzeremo sempre lo stesso motivo, eh, quindi lo stesso punto e anche lo stesso numero di uncinetto. E vi faccio vedere come, per la lavorazione, quindi io continuerò a lavorare con l'uncinetto il numero 5 e mi aggancio sotto a dove ho la mio, il mio scafo per la manica. E vado a fare le mie 5 mai. Eh, scusatemi, le mie 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta. Quindi mi aggancio e vado a fare le 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare altre due maglie alte una e due e poi vado a fare tre maglie alte una però se ognuna separatamente quindi una quindi vado dove ho la maglia alta qui orizzontale e faccio una maglia alta Ops, ho preso due volte il filo Vado nella maglia alto orizzontale successiva e faccio una seconda maglia alta. Vado nel foro successivo qui e vado a fare una terza maglia alta. Adesso devo fare le tre maglie alte chiuse insieme e vado a fare in questa maniera. Entro nel primo foro che vedete qui e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto il secondo foro, vado dove ho la maglia alto orizzontale e faccio una seconda maglia alta non chiusa. Salto il foro piccolo, vado direttamente dove ho la maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le tre maglie alte insieme e di nuovo 3 maglie alte, quindi vado nel foro e faccio una maglia alta, vado nel foro successivo e faccio una seconda maglia alta, vado nel foro successivo e faccio una terza maglia alta. E ricomincio da capo. Vado nel foro successivo e faccio le mie tre maglie alte: una rientro, due rientro. 3. 3 maglie alte lavorate separatamente. Quindi una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, una dove ho il foro piccolo, una nella maglia alta orizzontale successiva. 3 maglie alte chiuse insieme, quindi una nel foro. Salto il foro successivo, vado in quello ancora dopo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Salto un foro, entro ancora in quello successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Vado a fare le mie tre maglie alte, quindi entro nel foro e faccio una maglia alta. Vado nella maglia alta orizzontale successiva e faccio una maglia alta. Vado nella maglia nella, nella maglia alto orizzontale, successiva e faccio un'altra maglia alta. Quindi, io mi giostro in questa maniera per fare le mie, eh, il mio ventaglio. Quindi, cioè, scusate, il mio motivo. Quindi, vado a fare un ventaglio, dove ho tre maglie alte nella stessa maglia di base. 3 maglie alte e poi io comunque adesso andrò a lavorare in questa maniera vi dirò quante onde ho fatto naturalmente vi farò vedere come si termina il giro poi come si andrà a fare sempre lo stesso giro quindi continuo in questa maniera vi dirò alla fine quante onde ho fatte per farvi capire quanti motivi sono andata a fare allora sto terminando il giro della manica alla fine io ho fatto quattro onde ossia ho ripetuto per quattro volte le tre maglie nella stessa uh, base a questo punto chiudo il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e adesso io devo sempre fare lo stesso giro e vado a fare in questa maniera con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda delle mie tre maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e di nuovo rientro e vado a fare altre due maglie alte quindi una e due e poi vado a fare tre maglie alte una sopra ogni maglia alta successiva quindi una due e tre adesso vado a fare le tre maglie alte chiuse insieme quindi entro nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa entro dove ho le tre maglie alte chiuse insieme faccio un'altra maglia alta non chiusa entro nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa chiudo le tre maglie alte insieme e di nuovo tre maglie alte una sopra ogni maglia alta una due e 3 e vado a fare le tre maglie alte nella stessa maglia di base una due e tre continuo così per tutto il giro vi farò vedere come terminare il giro e poi come vedete, detto questo è il giro che andremo sempre a ripetere sto per terminare di nuovo il mio giro ho fatto le tre maglie alte chiusi insieme adesso devo fare tre maglie alte quindi una sopra ogni maglia alta di una 2 e la terza la vado a fare dove avevo fatto la chiusura del giro vedete qui e quindi di nuovo chiudo il giro andando a fare la una maglia bassissima all'interno della terza catenella maglia bassissima per andare nella seconda maglia alta ripetiamo a fare facendo le nostre 3 catenelle e rientrando e facendo di nuovo le nostre due maglie alte una e 2 quindi dovete solo ricordarvi che quando state finendo il giro, le, le tre catenelle 3 maglie alte finali saranno due sopra le due maglie alte e la terza dove abbiamo fatto la maglia di chiusura. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra manica. Ho terminato la mia manica, io ho ripetuto il giro per 35 volte. E adesso vado a fare la seconda manica e poi decido, deciderò se fare un bordino intorno al cappotto per, per la chiusura allora, ho fatto un piccolo collettino di tre, di tre giri di maglie basse. Sono andata a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, naturalmente dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, ho fatto una maglia bassa e quindi sono andata a fare tre giri di maglie basse. Adesso farò due giri o tre giri di maglie basse anche intorno all'apertura, all ma non tutta, solo da dove mi inizia proprio eh, la, la chiusura. Mi sposto con la telecamera così si vede bene. Quindi, vedete, eh, partirò da sempre dal bordino del collo e farò giri di maglie basse però ad arrivare qui dove ho, la, dove ho fatto la parte sfiancata del mio cappotto quindi penso per una quarantina di centimetri totali e farò due tre giri per poter mettere il bottone naturalmente per le asole per con la decisione dei bottoni da prendere io vi dirò quante asole ho fatto quanti bottoni ho messo però qui dipende molto da voi dai tipi di bottoni che volete metterli più grandi più piccoli eh, io adesso farò eh, le asole per i bottoni che voglio mettere io poi ve li farò vedere una volta cuciti vi dirò comunque quanti giri ho fatto e naturalmente eh, quanto ho distanziato i vari ehm, asole per fare passare appunto i bottoni Allora, sono andata a mettere i bottoni, ho fatto giri di tre maglie basse sia da un lato che dall'altro lato, e per mettere i bottoni. Io alla fine ne ho messi 4: 1, 2, 3 e 4 li ho distanziati di circa 14 centimetri quindi 14 cm ho fatto un secondo, fa, una seconda eh, asola dopo 14 altro. Comunque ho contato anche le maglie basse che mi separano eh, i vari bottoni. Allora, oh, sono partita con due maglie. Basse, ho fatto la prima asola. 13 maglie basse ho fatto la seconda asola di 2 catenelle e di nuovo 13 maglie basse asola di 2 catenelle 13 maglie basse asola di 2 catenelle e ho terminato con 4 maglie basse qui sul davanti ne ho fatte soltanto 2 perché comunque io qua ho anche il collo quindi eh, potevo farne 4 e quindi andare sopra il collo ma il collo lo voglio separato quindi senza bottone per questo possiamo dire che la nostra il nostro cappotto sfiancato è terminato al cappottino sfiancato io ho deciso di abbinare uno scaldacollo e per poter fare qualcosa di particolare che dia vivacità al cappotto che comunque l'ho fatto monocolore ho deciso di utilizzare il filato nuovo della mistrico filati linea mod moda che ha l'effetto del velluto il colore che ho scelto io è lo eh, 01 che è questo sfumato bianco e eh, Pan beige molto chiaro, ehm, quindi è un bianco in realtà quasi un, un bianco avorio. Se così vogliamo dire, comunque è un, un colore veramente molto carino che si abbina tantissimo al colore marrone del mio cappotto. Allora, io la lavorerò con i ferri del numero 7 montato 18 catenelle e la lavorazione sarà semplicissima perché come potete vedere è un filato già particolare quindi se andiamo a fare qualche motivo particolare non si nota e quindi vado a lavorare tutti i ferri sempre a diritto quindi una lavorazione molto semplice faremo in modo che sia il filato a dare particolarità alla lavorazione quindi alla creazione scusatemi quindi montate le nostre 18 catenelle con i ferri del numero 7 vado a lavorare sempre dritto tutti i miei giri e poi andremo a cucire alla fine il, il, il nostro scaldacollo perché questo serve adesso faremo un lungo rettangolo io penso che utilizzerò almeno due gomitoli perché ogni gomitolo è solo 95 metri anche se è 100 grammi quindi mi serviranno sicuramente due gomitoli per poter fare uno scaldacollo però come vi ho detto la lavorazione sarà molto semplice perché tanto è particolare il nostro filato quindi lavoreremo tutti i ferri in questa maniera a diritto